Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo al mare La mia Sara vuole farsi mettere lo smalto, smalto Sistemare un per po' i capelli me. che Scegliamo cosa fare ai suoi bellissimi capelli E poi il costume E poi scegliamo il costume E scegliamo anche un vestitino da metterci Per accedere comunque alla spiaggetta Anche se non è tanto distante Però noi ci mettiamo sempre un bel vestito! vestitino andiamo nella nostra stanza privata ok, siamo qui nella nostra stanzetta privata com'è? com'è che si sta qui? si sta bene? bene? benissimo amici, allora guardiamo un po' in giro abbiamo pronti per partire l'asciugamano delle Wings oui. l'asciugamano dei fiori l'asciugamano dei fiori poi abbiamo scelto e dobbiamo ancora scegliere però quello finale eh, il costumino delle LOL LOL con l'anguria Con l'anguria La farfalla Il costume di farfalla E delle wings, wings. Mm -hmm. un panta Una gonnellina e una magliettina con scritto LOL perché lei ama fare i... Come si, come si fanno? I cuori Gli elastici per i capelli Che cosa vorresti fare per i capelli? L3G delle treccine quante ne vuoi le treccine? Ne facciamo tante, ne facciamo due, ne facciamo una? Ne eh. facciamo due. Ne facciamo due, quindi cosa ne diciamo? Iniziamo dai capelli? Iniziamo dai capelli. Sì. Ok, allora iniziamo dai capelli. Allora, il make up per le bambine è molto amato da tutte le bambine che ci stanno guardando. Allora, ecchiniamo. Oh! Mi è caduta la spazzola! Allora, mi ero distrutta una farfalla che volava di qua. Allora, dividiamo i capelli. ne ha tantissimi e adesso sono venuti anche belli ondulati. A fuori di fare treccine, Sara sceglie tante volte le treccine perché al mare sono comodissime le treccine. Iniziamo. Dividiamo questo lato in tre e prendiamo l'elastichino sceglielo tu ecco guarda qui guarda qui oh scegliamo l'elastico che vuoi allora questo questo qui finale allora rifacciamo Mamma, Davide fa il tipo da spiaggia sta aspettando sua sorella per andare al Vuole. mare tu cosa hai scelto invece di costruire? dove ti sei messo uh -huh. tu hai scelto Cars. le no, carze No, è moto Ah, è moto Macchine, moto, cazzo! C'è un po' di tutto su quello costumino lì che colore è il tuo costume? Um, giallo Giallo Giallo canarino E eh, so, adesso dobbiamo scegliere Scegliamo, scegliamo, scegliamo Intanto li stiamo facendo i capelli Guarda, è che è che alla fine scegliamo questo Vediamo, vediamo un attimino mm. O oh, allora. se no, ok i capelli una treccina, passati in piedi? no no Mamma no scegliere il tuo costume. Stare, no no no no costume, no no no io. no no no no no no no io, io, io. no, tu no. Vuole scegliere io. no no no no no no no Ok, ti scegli quello, vedi? Sì. Perfetto no no allora. scelgo questo. no no Oh, ridischiamola perché un capello uscito, mamma, è uscito, mamma, è uscito, uscito, uscito. Mamma, mamma quale hai scelto mamma? Eh? Quale hai scelto? Bellissimo. Voglio... Anguria, voglia di anguria? Aspetta. E il è delle lol che sono tutte sirene Sara ha voglia di anguria, Dopo la mangiamo anche l'anguria, vero? Quando torniamo dal mare si pranza e poi si mangia l'anguria. Oh, se no, se poi non va bene scegliamo questo Come scegliamo questo? Questo Mi manca il piatto di sopra, Ma Non è vero, c'è cioè questo Col Ok, scegliamo l'azzurro o sì. rosa? Aspetta, questo Quale vuoi scegliere? Questo Glitter siamo nella tonalità glitter e ci avviciniamo quasi quasi allo smalto glitter ho già una mezza no. Ma io ti esco a vicinare. Sì Vista che tu sei alta se la prendo io Stavo dicendo che ho una mezza idea perché lei voglia lo smalto E ho fatto Glitterato eh, Eccoci qua trecine Bambine Abbiamo fatto le treccine. Adesso scegliamo la mollettina. Mollettina per la frangetta. poi le mettiamo mini. Mini, mini, mini, mini. Mi piace mini bambine? Allora, abbiamo visto le due belle treccine che abbiamo fatto a Sara. Ha scelto un elastico rosa e uno glitterato. E una mollettina di mini. Mini adesso siamo alla scelta del costume, allora sono tre costumini un po' alla moda per bambine. Allora, Davide vuole scegliere il costume a sua sorella, ma lei lo deve scegliere da sola. Ma ti sceglie lo stesso, allora c'è l'anguria con le fantastiche lol, le lol sono sempre presenti. Poi, cosa abbiamo? Abbiamo le farfalle, vola, vola, farfalla, vola, farfalla, che in questo posto è molto. Eh, con tutte le farfalline che ci sono e poi ci sono le fantastiche Wings che sono uguali all'asciugamano cosa sceglierà secondo voi Sara? Davide cosa sceglierà secondo te Sara? sceglierà le... LOL con l'anguria Con l'anguria, tanta voglia di anguria allora di tanta voglia d'estate, tanta voglia di sole, tanta voglia di cibo fresco Perché lei ha scelto l'anguria e Davide cos'è che ha voglia? Voglia di... Come è la tua <ride> canzone? Facciamo, facciamo sentire ai nostri amici la canzone che ha cantato ieri Allora, Ma non cantare No, no Mare, mare, mare, mare. Ho oh, voglia di mare, mare Ho oh, voglia di mare, mare Ho oh, voglia di mare, mare Ho oh, voglia di anguria, anguria dai, ho voglia di male mare. Ho voglia di male mare. Ho voglia di male mare. Ho voglia di male mare. mare. State. <ride> Dai, cantiamola tutta. Allora, facciamo una cosa: scriveremo la canzone di Davide e poi la canterà. Anzi, io la scrivo. La scrivi tu? Perché ci sono i granari. Perfettissimo, la scriverai dopo. Ok, tra un minuto. Ho con la prova a L'anguria, la vera è la vera è la vera E la la vera è la vera è la vera è la vera è mare, mare. la la io li voglio vedere questo. Il cappellino, mettiamo su cappellino, ma prima del cappellino va messa la magliettina con scritto. love E pantaloncini belli. Grazie. La preparazione ricordiamo ai nostri amici che questa è la preparazione ad andare al mare. Ricordiamo ai nostri amici che per supportarci devono iscriversi al canale e di mettere un like se le piace il nostro video. Ok. Questa è una gonnellina a pantaloncino Usata lì. molto dalle bambine Fatti vedere Sara Facciamoci vedere come sei bella tutta in rosa Anche le ciabatte rosa Rosa tutta in tinta e glitterata con un elastichino E io guardo l'altro tutto rosa E, e io... poi per finire mettiamo il cappello Fai una piccola passarella Sara Fai una passarellina Oppure scegliamo dei cerchietti Scegliamo anche dei cerchietti sì. da indossare sì, no, no, no. Ne abbiamo tantissimi Wow i miei cerchietti Vai, Proviamoli Allora questo è rosso Rosso principessa Biancaneve Non piace Non piace Non va Allora proviamo questo Niente poi proviamo questo fantastico fioccone, che secondo me è questo. Ti potrebbe piacere? Allora lo mettiamo da parte, dobbiamo provarli tutti. Poi c'è... Per stare in tema con i nostri LOL mini unicorno, che meraviglia che questo anche... Ti piace? Ti potrebbe piacere? Unicorno. Poi cerchietto con fiocchetto. Poi eh, arcobaleno brillantinato, cosa ne dite? Anche questo? Poi scegliamo... Oh, un altro brillantino. Ma li vuole tutti. Ma non puoi indossarli tutti. Tutti a mare, dobbiamo guardarli? Eccoci qui. Nel frattempo salutiamo anche la nostra Aurora che è nell'altra casina e sta piangendo perché ha... ha fame, una cucciolina di tre mesi. Eccoci qui. Il cerchietto... No, questo l'ha è escluso. Lo sarà grande allora. Eh, ecco la mia vocina c'era anch'io con loro con Valessada eccoci qui era una bambina molto molto bella con gli occhi molto furbi l'hai vista questo no mm. questo no ma lei è concentrata questo sui cerchietti in questo momento questa con le fragole sì ok per rimanere sempre in tema però le fragole sono in primavera siamo in estate sì. Coniglietta? No. no. Ciuc, ciuc, ciuc, ciuc, ciuc, ciuc, ciuc, ciuc. Non è rosa. Non è rosa? No, ma non lo.. Quindi questo azzurro lo escludiamo? Eh sì. Questo blu lo escludiamo? No. Questo, blu, questo no. Questo no? Questo lo escludiamo? No. No. Oh mamma, ma ce ne sono rimasti ancora tanti. Adesso con quali vuole andare al mare. La scelta è difficile. Allora, facciamo una cosa, chiudi gli occhi. Anzi, meglio. Vendiamo negli occhi diamo mosca cieca il primo che prendi sarà il tuo cerchietto accompagnatore quale scegli? io sei pronta per la scoperta? Sì. sei pronta? Sì. scopriamo scopriamo scopriamo scopriamo, scopriamo. Oh, la le fragole quindi il costume all'anguria il cerchietto alla fragola con Minnie e lol si va in spiaggia ma prima di andare in spiaggia arriva lo ma Sbarto. Allora ci accomodiamo e ci mettiamo qui Prendiamo il tuo sudamanino personale con scritto Sara Che abbiamo fatto un po' di tempo fa quando Sara era una bebè come Aurora Perché la mamma fa il pinto croce Allora, cosa scegliamo per le mani? E pieno Giallo? Ma sei tutta in tinta di rose, scegli il giallo? Cambiamo colore? Sì Cambiamo colore, dai Cambiamo colore Allora prima di tutto Iniziamo ah, ma sei sicura che non cade questo? No non cade Non cade Non cade Non cade Cioè ai bambini piace andare dall'estetista Lei c'ha la mamma estetista Quante cose mi chiederà Mi chiede la riflessologia Mi chiede il massaggio Mi chiede di pettinarle i capelli Guarda cosa ti ho comprato apposta per te Per le bambine Le lime rosa ma tu sei un maschio hai visto? che bello glitter, glitter. allora gli diamo le unghie mamma ne vuoi uno e tu e tutto quello che vuole tua sorella allineiamo le unghiette <ride> e diciamo ai bambini un consiglio non mangiate le unghie non va bene piuttosto richiedete alla vostra mamma di rimarvi le unghiette ci sono tante lime colorate ci sono tanti bei smaltini per bambine soprattutto in estate non quando si va a scuola perché a scuola si va senza smalto a meno che non è trasparente giusto? poi ci prendiamo un poffi allora scegliamo questo ha dei pom, -pom tutti colorati mm. quello c'è l'azzurro e lei sceglie il Rosa! Lo apri tu? Me l'ha portato via dalle mani! Scegli tu! Scegli tu! Scegli sì. tu! Scegli tu, faccio io, faccio io, sì. Ok, e adesso Adina. passiamo le manine! E dai che cosa stai? Prima le diamo col poffi! osserva, mi osserva! E poi le lucidiamo! Hai salvato, salvato la plastica! Hai salvato la plastica! Yeah. Allora, le pellicine non è ha da spingere, quindi non le spingiamo. Mettiamo la cremina, la cremina acida che è molto buona per i bambini, per tante cose. Ah, sì. Le mettiamo la cremina sulle mani, le facciamo un massaggino oh fa tutta in in spiaggia, è eh, la nostra Sara okay. secondo me più che andare in spiaggia poteva uscire per andare a farsi una bella passeggiata nel pomeriggio ah no, abbiamo messo sul costume per andare in spiaggia, è vero? mi piace venire no, no, non ti piace venire di qua mi sì no, no allora, ok, adesso Apriamo no. lo smaltino trasparente, no, no, no, no. perché bisogna mettere sempre la base, dopo te la do, eh? Cosa serve lo smaltino? Per proteggere l'unghia, proteggere l'unghia, va sempre serve. messo il trasparente, quindi la base, sempre la tavanina. Nel frattempo che si asciuga un po' la base, mi dai il piedino da Sara, mi dai il piedino, dammi qui il piedino. tagliare mamma era l'etichetta era l'etichetta? allora tagliamo l'unchetta e mi ha trovato e ce l'aveva un po' di Mamma. e nel frattempo vedo che qualcuno sta facendo disastri chi è? sta lanciando Davide, Davide. e accudiamo ti faccio divertire nel frattempo che ti faccio l'altro piede e apri il separadito sì. che anche loro sono già colorati sono allegri oh. colori vivaci dai, dai. Ma cosa fai? Osi lamentarti? E Avevi lunghietta che tendiamo a riferirsi. Eh? Sì. Non, mi... mm? non sai quale scegliere? Tutte e due, saranno prenduti due piedi, quindi devi sceglierne due. Magari un altro prendi un'altra di questi rosa e facciamo tutte e due le cose rose e eh, ma le abbiamo lasciate a Milano ah. mamma vedi che le chiavi in mare guardale va bene poi ah. casa. ecco qui le due è in tema rosa è in tema tutto rosa e c'è anche quello con i, i giusto prende questo qua. Sì. Questo gigante. Ok. Allora una volta. Permesso Davide, permesso, permesso, permesso. Oh, Quello del Permesso, permesso. devo mettere la cremina sala. E nel frattempo risparmiamo la crema. Ah, eccoci qua, con il massaggino Poi dopo dobbiamo spalmare anche la crema solare Una volta che ti togli il vestito Quando arriviamo in spiaggia, togli il vestito Spalmiamo la crema solare E sei pronta per andare al mare Beh, tolgo il cappello perché dobbiamo andare a mare Io al mare senza cappello Mettiamo il separadito Ok, così questo serve per non far venire le dita in maniera tale che lo smalto si mette in maniera corretta. Perfetto, piega il tuo, la tua bambina, appoggi e iniziamo a mettere il trasparente. Allora. volta messo il trasparente facciamo chiudiamo perché se no passa il terremoto e me lo fa cadere come prima e andiamo sulle mani dove mettiamo il, questo smalto che ha scelto il rosa e poi dritta mamma Sì? cos'è questo smalto? lo smalto E meraviglia meraviglioso questo smalto ma è più bello del mio hai scelto meglio di me sì. mamma tu ti sei messo lo smalto ma è lo stesso colore ma come lo stesso colore non è lo stesso colore io ho scelto l'altro quello più chiaro ah è vero Sì! E' quello più scuro. E' sarà quello più scuro. Ma in estate, ripeto, si può fare. Mamma e' in tinta anche col cerchietto. Tutto in tinta. E poi vuole il glitter. Ma il glitter li vuole dappertutto? Sui piedi, qua e qua. Ok, allora facciamo una cosa. Mettiamo prima lo rosa sui piedi, così nel frattempo si asciuga. Ecco. Sulle mani, piega la gambina. E' sì, entrata. l'altro. Eh? Se lo metto qua palazzo? No, una alla volta. Mettiamo un po' di musica? Chi è che canta? C'è qualcuno che canta? Chi è che canta? Dai, dai fammi sentire la tua canzoncina. No, oltre a vorrei, mare. Dove vuoi andare? Vuoi andare al mare? Sì, Allora cantiamo, ho oh, voglia di andare al mare. Aspetta, ma guarda tutto. Mettiamo giù. Mm. La canto Arriba. dopo mare. Ecco le mani. Allora. Brillantino dove? Eh, su, su tutte e due le mani. Posso andare mani? Su tutte le unghie? Sì, allora, è a cielo piedi piedi. Ho, e ho voglia di mare, mare di spiaggia. Dai, allora, vai avanti. Ho voglia di mare, mare. No, okay. voglio andare mare. Iniziamo a scriverla, dai, mentalmente. Ma, no, ma io ho voglia di ti bagno e oh, eo. Ah, Eo, Eo! Me l'ho dimenticata di. Eo, Eo! E vero, Eo, io non farò. Mostra le mani ai nostri amici bimbi. Eo, eo, eo. Lo smalto è amato e io da tutte non le mie bimbe. mani. E io non farò Tutte le mie cose E io E io Non dimmi il mio cuore No Ma che bella canzone Le mie cose E delle mie cose. E io Non avevo un giocattolo E non me lo metteva E andavo a giocare E io e eh oh. E eh oh. eh oh. eh oh. Ok, allora il nostro make eh up no. è terminato Ma quasi, perché ora andiamo sulla spiaggia E mettiamo la crema solare Tra qualche minuto e si asciuga lo smalto Ok, lo smalto si è asciugato Togliamo separadita dita Indossiamo le ciabattine Dalle rose è passata alle blu Perché in spiaggia va con quelle blu ok benissimo la sala è pronta prendiamo lo e dei chiavi di casa e andiamo in spiaggia a passare la crema solare. Davide lei viene con voglia di mare mare ora andiamo veramente al mare ci spogliamo ci mettiamo la crema solare e siamo pronti per farci in mare. vale Sada vi aspetta sul nostro canale ricordiamo di iscriversi al canale di mettere un like e se vi piacciono i nostri video, vi mandate anche un'email per dire qual è il loro preferito. Vale e Sara vi saluta. Ciao! ciao.